SONO TUTTI tifosi. A CASO no. UN BUCHET Questa signora perché si è seduta Salve Salve, Salve. No, oh, Oddio ci quella guardato portal Aspetta che mi prendo venga, questa bella venga. signora oh. Venga venga Ho <ride> fatto lo scivolo no, <ride> cioè, no. Guarda sta salendo guarda Bella sono invisibile Dici ah. di vita Dead. <ride> Oddio, l'ho vista in lontananza come in lontananza Eh sì. Oh. Io mi ricordo, uh, Kevin, che si poteva... Io mi ricordo, Kevin, che si poteva... No, uh... No, si è staccato un tasto Dai no, ma sta qua è difficile, cioè, si va a trovare E' da solo anche La tua zia è da solo oh. È vero. Ho paura di sparare a questo qua Allora, facciamo un giochino ragazzi Allora, se sei felice tu lo sai Batti lo sai le, bat mani. le mani Se sei felice tu lo sai Batti le mani Se sei felice Tu lo sai e mostrarlo Lo vorrai, se sei felice Tu lo sai salta in piedi sì. <ride> Che culo eh, vedi, oh, vedi, la canzoncina funziona sempre. È stata una mia tecnica. Perché è morto? No! No, è no. eh, no. eh, praticamente. Eh, il, il, il personaggio che ho io ha la, il potere di cadere a terra e far finta di essere morta. No! Morta, ha detto che è morta, quindi è, un, è una femmina. Ormai non più. Minchia però, eh. Eh, anch'io. Signorina che ha attributi? Oh, Netex è una femmina di Trocastic. di Oh, vai a cacare! Pezzo di merda! No, non è giusto così, però. Adesso è a fianco il crit. Ma vai a cacare. Dai, no! rovini tutto! Eccolo, eccolo, ecco, no. ecco, ecco. ah! Dai, non vale, non vale! Sfigato no, di dietro. Dimmi quando vedi qualcuno che salta. Vedo. Ok, guarda. Ma che Cristo è! Veramente ci riescono tutti. Ma che Cristo è! Non è questo. Ma vai a cacca! Ma dai, ma come? Ho fatto completamente casa. Eh, ma dai, veramente! Non me ne ero accorto! Voglio cambio squadra! <ride> Ma era vera? Salimi, salimi sopra. Oh, ma salimi sopra? Madonna. Dead Eh, vabbè. vabbè. Coglione. No, che okay. è. Ah, ecco. Dio, Questo... <ride> Dio <ride> No, mi è caduta la videocamera. <ride> Cristo. Eh, eh, non riesco a muovermi perché. Ah, <ride> eh, sai, io non posso muovermi. <ride> Dead. <ride> Madonna, quanta gente. Sono tutti tifosi lì. No, no, questa è la casa dei. Oh. <ride> Oddio. Oddio. <ride> no. Aspetta, sali su di me. Guardalo, oh. <ride> oh. guardalo, guardalo sul camino. In galera, lì sul camino. Guarda che stura i lavandini Allora, qua si lavora, eh. Bravo, così oh. si fa. Ti piace la mia testa? Che <ride> cosa? Oddio sono, sono uscito Come hai fatto? Scappa! Scappa! Madonna che culo Come no, fa? Ah Guarda io dove sto Guarda io dove sto No quello non sono io Ti... no? Forse e forse Che okay, è entrato <ride> Vabbè, ma non sono io, altro te tetto. No! No, no, no, no, no! Vai via! Ah! Cos'è, di... oh, che ridi Ma voglio dire, è difficile a Sei quello sul tetto? No, no. <ride> Guarda, io sono il piccione. <ride> no, vai via, vai via, vai via! Oddio! la no, no, sera, secondo dell'ora che vi mi, mi son buggato. Mi son buggato per sti lpc di merda. Guarda. Ma io non sono morto. Eh. Dead. Ma dai! Ma a caso! Ma a caso! Chi era? Ero uno a caso. Lui lampolla, no? E lui arriva con la, la pistola zacchete. È morto. Ma vai a. Madonna sto microfono. Comunque Lorenzo è sopra un tetto wow. allora, allora ragazzi Vi spiego una cosa Look that butt, look that butt Mi lascia andare ora Certo <ride> Nel buono. proprio che <ride> Allora facciamo una cosa Io ti insegno una cosa Sì. In pratica... La cosa che ti voglio insegnare è lasciare un like Like che si lascia così Questo è, è un, commento. <ride> un commento È Un commento L'iscrizione è questa Ah, l'iscrizione è questa, scusate. Ciao. No! <ride> Bostate! <ride> <ride> Sembravi Michael Jackson.